Vuoi dimagrire? Immagino che voi tutte vorreste avere qualche chilogrammo in meno di quello che avete. Bene, allora vediamo assieme cosa possiamo fare in concreto. Tutti sappiamo che la Coca Cola, la Pepsi o l'aranciata hanno un sacco di zuccheri. Al loro interno ci sono in media circa 100 grammi di zucchero bianco, circa 10 cucchiai a seconda delle dimensioni del cucchiaio e di quanto è carico quindi 10 cucchiai per un litro di bevanda, pari a circa 400 kcal per litro. Quindi, quando beviamo, in pratica mangiamo, cioè introduciamo calorie. Ma forse non tutti sanno che un bicchiere di vino ha molti più calorie. A parità di peso, 100 ml di Coca-Cola contengono 37 kcal, mentre 100 ml di vino rosso dipende da che vino, in media sulle 70. Quindi il vino ha quasi il doppio delle calorie della Coca-Cola. Quando bevete lo spritz, l'aperitivo, un bicchiere di vino rosso, pensate al grasso che accumulate. Ne vale la pena? Le alternative sono molte acqua gasata o naturale con una fettina di limone, un tè senza zucchero, una spremuta di arancia o pompelmo, o ancora meglio, un frutto intero invece che spremerlo, un caffè senza zucchero oppure nulla se non avete voglia di prendere qualcosa. La prima regola per non ingrassare o dimagrire è non introdurre calorie con i liquidi.